26 gennaio 1969, nascevo io Sant'En Chan, che poi sarei diventato il 7 febbraio 2013, -Chan, lo youtuber italiano. Non abbiamo purtroppo per farci dei regali: non, non ho ricevuto nessun regalo quest'anno. Mia madre non mi può fare dei regali e YouTube non mi ha pagato mi ha pagato lo scorso anno, quindi se mi volete fare dei regali per il mio compleanno di oggi 26 gennaio, mi raccomando qua troverete eh, un bottone in questo short super grazie e poi se volete abbonatevi al canale, in questo modo io potrò spendere il denaro per migliorare la qualità dei miei video. Mi raccomando allora fatemi un regalo con super grazie e abbonandovi al canale. Ciao dal vostro San